Crazy ass, all oh my, oh my crazy ass bitches. <laughs> bitches. <laughs> Bene ragazzi e quelli che benvenuti oggi in questo nuovo video Questa settimana è stata la settimana del Black Friday Oggi è venerdì quindi ancora oggi è Black Friday Soprattutto oggi è Black Friday E io ho ordinato tipo tantissime cose Veramente scontatissime al massimo E ho detto visto che ho ordinato un botto di cose Facciamo un video perché voglio farvi vedere i cazzi miei Ho ordinato veramente il mondo ma veramente il mondo Prometto che tutte le cose che ho ordinato Che ho comprato le metterò in descrizione Almeno quelle che ho ordinato da Amazon Le metterò in descrizione Ho ordinato un bel un po di cose ma veramente tante Ho pagato pochissimo Veramente pochissimo Tipo in tutto Credo di aver pagato 50-60 euro Mi sono comprato Un Gorillapod mini Cioè nel senso Mi sono comprato Un mini Gorillapod E poi ho scoperto Di avercelo già E me la sono prestando Il culo praticamente Però cioè Io ero straconvinto Al massimo Di prendere quello grande Cioè perché questo qua È piccolissimo Cioè farvi capire Questa qua è la mia mano È quanto la mia mano E pensavo di averlo preso grande Invece era piccolo Perché ho fatto un errore Di non guardare Le descrizioni e Le caratteristiche Quindi Sorpresa under culo. Poi ho preso scontatissimo la fascia per la testa della GoPro che molti di voi conosceranno per fare le riprese in prima persona in POV. Questa qua, per farvi capire, cioè, si mette così la mia testa ed è così. Beh, a parte il ciuccetto di dietro, però è così Qui ci sta la GoPro, che sta là la GoPro E poi le riprese saranno in POV in prima persona E questa qua è una delle cose che ho preso per il Black Friday Un'altra cosa che mi sono comprato quasi del tutto inutile Però che mi serve per fare il supereroe È questo coso È tipo un... cioè, sembra un oggetto scenico o qualcosa Però è un bastone ed è bellissimo Guardate che fa Sta crescendo, sta crescendo tantissimo poi se lo lascio su cazzi perché mi parte e mi va sul soffitto, Sta crescendo tantissimo ed è lunghissimo, proprio tantissimo lungo, poi non so se rende. Cioè non so io, questo so io. Voi direte Rechi perché l'hai comprato? Vedrò perché Cioè non lo so manco io perché l'ho comprato Ma perché mi piaceva Perché era super scontatissimo Al posto di pagarlo 7 euro L'ho pagato 3 euro Ho detto tocca spendere sti soldi Praticamente sti soldi Per comprarci queste grandissime cagate Che poi la prima volta per chiuderlo È una cosa difficilissima Ma poi dopo 300 anni di pratica Capite come si chiude E tra un po' mi sta per partire Poi mi sono comprato dei libri Cioè io raga, non sono una legge tantissimo Però se vuole leggere, legge Mi sono comprato questo libro qui La Wicca È una religione una delle più antiche religioni Ho cambiato sinceramente Religione da cristiano Cattolico Che è la stessa cosa Ho cambiato Sono uno wiccan Perché questa religione Mi ha fatto totalmente cambiare Il mio pensiero di religione E mi piace molto di più Cioè per farvi capire La wicca È la religione Degli stregoni Degli sciamani Non sono uno che legge Manco per il cazzo Questo qua è un libro Che mi è piaciuto veramente tanto Lo sto ancora finendo di leggere e sto a un terzo del libro Praticamente Però ve lo consiglio Veramente tanto L'altro libro Prende fresco fresco Mi è arrivato un'oretta fa È Giovaniaca Crescono Perché mi sta venendo tantissimo La fissa di hacker Però ci sono qui Ci sono delle pratiche Cioè teorie e pratiche Che mi servono abbastanza Per degli algoritmi Per metterli nel DOS E mi servono particolarmente Però Libro semplice Però è molto universitario Ne ho comprati due Che uno è per me E uno è per un mio amico Una delle cose più belle del mondo Che ho comprato Pure queste sono fresche fresche Mi sono arrivato un'oretta fa Queste carte Le Annie Stocks Le avrete viste sicuramente da Jack Nobile E io l'ho comprato Solo per lui praticamente perché mi sto fissando veramente tantissimo con Jack Nobile sono bellissime. E come state vedendo nel video in sovrappressione, l'ho già scartate. E ci ho messo un bel po' per scartarle soprattutto. E... Però sono veramente belle. Sono piccole, metà mano, praticamente. Sotto nel... in sovraimpressione starete vedendo tutto lo spacchettamento e le figure che ci sono. Io non sono molto scettico su queste cose. E quando Jack Nobile ha detto l'odore è buonissimo, ho detto che cazzo sta di, cioè, tu duri le carte, sei un drogato di carte bruttissimo. E questo però quando le ho odorate, ragazzi, veramente è buono l'odore un'altra cosa che mi sono comprato è la più bella di tutti ragazzi pronti a vederlo questo qua farò un video a parte perché è un video bellissimo pronti tu, tu, tu, tu. mi chiederete Ricky che cazzo è questa qua è la macchinetta per fare lo svapo l'ho comprata perché perché si sì, ragazzi mi stava venire la voglia di fare lo svapo e l'ho comprata però un video a parte su questo perché Merita tantissimo il video a parte E vi dico giusto com'è la marca È la iStick Pigo, Quindi lascio anche Se volete la lascio sempre in descrizione Non so, cioè il venditore mi ha detto che è buona Per me è buona Per quello che devo fare io è buona Però ora non la scarto con voi La scarto dopo Il video apparentemente è finito Però il prossimo video sarà sullo svapo Il mio mondo dello svapo Ah, poi mi sono comprato il caricabatterie dell'iPhone Con anche inutile che ve lo faccio vedere Allora, in descrizione vi lascio tutti i link Delle cose che ho comprato Anche se sicuramente non ve ne fregherà un cazzo, però vi lascio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciare un bel mi piace per confortarmi di fare più video. Fatemi sapere se questa tipologia di video, degli acquisti, vi piace perché, se no, vi porto anche altri acquisti. Cioè, comunque vi faccio vedere se vi piace questa tipologia di video, ditemelo o in alto a destra o nei commenti di sotto. Scusatemi se sono stato assente, però ho avuto dei problemi privati e non privati. Privati ho fatto delle cagate assurde e ne ho avuto delle conseguenze. E altri è stato aggiornato Final Cut Pro il programma con cui edito. Cambiato per niente tutto, più o più come cazzo si ti dava, però poi ci ho preso un po' più la mano. Per questo video vi sia piaciuto, bella.